Sulla croce del martirio il feto, ancora gli stessi stili eh, mignoleschi, sanguinolenti, eh, medievali, eh, cercano di impedire una discussione razionale. Da un lato c'è cioè il corpo reale di donna spesso stuprato, violato, massacrato e dall'altro nella discussione soprattutto dei maschi c'è il corpo di donna come il corpo del reato mm. Vedete, anche qua in Puglia come in tanta parte d'Italia la realtà è una realtà insopportabile che stride con ciò che prevede la legge che stride con i diritti delle donne la 194 è inacquabile perché l'interruzione di gravidanza ha un ostacolo insormontabile, gli obiettori di coscienza. Con un piccolo interessante dettaglio, nelle strutture pubbliche sono tutti obiettori di coscienza, nelle strutture private invece no, no. Il, il sentimento della laicità è molto più eh, diffuso. Credo che eh, l'idea che sia una specie di acrobazia poter interrompere la propria gravidanza fuori dall'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge, eh, debba essere diciamo, considerato come uno strappo, non come un fatto naturale con cui convivere. Lo dico anche ai direttori generali delle altre, lo dico a tutti coloro che invece si adattano a convivere con questa realtà. Ma il fatto che persino guadagnare una pillola abortiva per chi volesse, Sottrarsi anche solo dall'eventualità di un ipotetico intervento intrusivo chirurgico, Beh, insomma anche questo qui è difficile. Uh, sulle donne, quelle in carne e ossa, pesa una specie di uh, recinto reale che uh, rende la loro libertà di movimento molto vincente molto controllata, molto sorvegliata, anche molto punita, inaccettabile. Io penso che è inaccettabile che questo accada nella nostra Puglia, quella Puglia che abbiamo immaginato e voluto come terra di diritti, in cui abbiamo provato a costruire i servizi, perché la vita la puoi accogliere non in un'acqua sentiera ma in una pulla e in una trama di servizi che possano effettivamente dare protezione, sollievo, accompagnamento ecco, io tolgo di non poter essere presente nella vostra iniziativa personalmente penso che il gentile sarà in grado di assumere impegni molto complessi sta facendo, uh, la crisi generale dei sistemi sanitari, gli anni difficili che abbiamo sulle spalle, il piano di rientro, la chiusura di 21 ospedali, eh, il taglio di 2.400 posti letto, le inchieste giudiziarie, tutto questo è stato un contesto molto pesante, tuttavia lo dico con sincerità, non è un contesto che autorizzi distrazioni. ...su un terreno come quello che riguarda i diritti e la libertà delle donne. Una maternità libera e consapevole era il cuore della legge 194... ...è una legge bellissima che è stata conquistata da decenni e decenni di lotte... ...soprattutto delle donne, che è stata in qualche maniera eh, sancita con la forza di un referendum che ha consentito all'Italia di diventare un paese civile, un paese moderno. L'alternativa alla 194 non è un mondo ideale in cui i feti, diciamo così, possono scendere dalla croce e possono dormire tranquilli nella pancia delle mamme. Un mondo senza la 194 lo abbiamo già conosciuto. Era il mondo delle mammane, su cui i tavolacci, sotto i ferri per fare la maglia, morivano di aborto clandestino ogni anno migliaia di donne. Grazie. Quel tempo consentiva solo alle donne ricche di rifugiarsi non nelle cliniche private sotto le cure di quelli che si chiamavano cucchiai d'oro. L'alternativa non è tra l'aborto e non aborto, ma è tra l'aborto ma è tra l'aborto legalizzato e l'aborto clandestino. Questo è il punto che gli ipocriti, che i sepolcri imbiancati, che i sedicenti movimenti per la vita, anzi per la vita prenatale, visto che la vita post-natale non tanto gli interessa, questo è il punto su cui non prendono la parola. Noi vogliamo continuare a difendere una legge che ha rappresentato un avanzamento di civiltà per l'Italia e soprattutto vogliamo assumere l'impegno che questa legge, la 194, venga fatta rispettare in tutte le strutture sanitarie sociosanitarie della nostra regione. Auguri e buon lavoro.